ciao e benvenuti a un nuovo video allora oggi pacchetto di sephora che ho semplicemente tolto i dati sensibili da qui ma non l'ho ancora aperto quindi lo apriremo assieme perché sinceramente ed è l'altro pacco che abbiamo aperto tempo fa sapevo che cosa ci poteva essere dentro perché avevo visto altri video dove avevano malato quei prodotti questo non ne ho idea non me lo aspettavo neanche quindi assolutamente scopriamo che cosa c'è dentro e direi di non parlare oltre perché sempre è dentro io devo registrare il video dentro casa ed è con le luci ed è, è altro caldo ok quindi muoviamoci il pacco ancora è chiuso come sempre io non ho forbici non ho cutter non ho niente a portata di mano ed è ovviamente sigillato qui poverino speriamo che la roba dentro sia integra e quindi andiamo ad aprirlo alla vecchia maniera uh, vedo delle cose che ci possono piacere tre cose ma tre cose tre cose cicciose allora di tutto, io ho buttato già l'occhio e questo l'ho visto Vi choose di Nabla, Nabla se avete visto l'altro mio video, ed è un brand italiano realizzato da eh, Mr. Daniel Makeup, che è bravissimo questo volume definition mascara ed è, oltretutto lo conosco perché l'ho visto in giro e dovrebbe avere un applicatore, esatto Vogliamo parlarne? Vogliamo parlarne? Ecco, adesso non so come sia il prodotto, anche se ne parlano bene, ha un applicatore molto particolare, molto, quindi dovrebbe essere allungante volume e definizione, ma solo per questo ed è pack. non ho parole poi una palette ah sì, delle cutie palette questa è Metropolitan che credo non, di non avere non ne ho tante di cutie palette le uniche me le hanno mandate da sephora ed è perché normalmente quelle che avevo io erano le palette grandi, queste sono le piccoline bellissime comunque sempre le immagini e visto come era il pacchetto speriamo che sia integra bella vediamo se riesco a togliere la plastica ecco si era un po' incollato ho oh, un piccolo problema di glitter ma non è un problema ed è queste palette sono soprattutto ed è wow per i glitter allora sicuramente più autunnale che di adesso ma io vedo già un metallizzato e due glitter e glitter proprio dovete filarci il dito perché sono una cosa spettacolare ma iniziamo non vedo un colore chiaro però quindi è proprio fatta con non trovo un chiaro ma iniziamo lord alaska e nothing personal non è allora uno due opachi e un glitter che dire poi andiamo sotto love resin anomalia o anomalia odoro, e dissolution non sono polverosi e ci piace no, guardate sulla mano questi glitter no vabbè quindi due opachi ed è due opachi sto, sto pensando come, come definire Alaska perché per me sono glitter puri da come cioè, è proprio bello come anche come illuminante questo poi c'è il metallizzato e gli altri due che sono metal glitter ma hanno una texture che è una cosa spettacolare Cioè, bellissimo bellissimo bellissimo bellissimo e poi la scrivenza la cioè, allora proviamo a pulirci un attimo la mano anche se ho paura che questi glitter resteranno in giro per un bel po però allora il bello di questi de, palette con glitter è che dovete usarli con il dito è il modo migliore per pressarli ed evitare che vadano in giro per tutto il viso con il pennello si disperdono troppo li pressate con il dito ed davvero durano tanto e intanto ho pulito la mano bella la palette ve la faccio anche rivedere per far vedere che non ha cioè, vi rendete conto che sono talmente luminosi che con le luci fanno riflesso <ride> bella bella non estiva ma bella manca forse un colore chiaro ecco io un colore chiaro l'avrei messo ma è talmente bella che non sapevo dove metterlo poi Skin Glow Booster di Origins mm, Origins mi è piaciuto ultimamente Cleansing e Glow Boosting Trio quindi un mini set li adoro perché ti permettono di provare tutti i prodotti non dice cosa sia ma lo apriamo forse lo scopriremo ha la carta all'interno allora oh, sono proprio mini mini da viaggio abbiamo oil free energy boosting gel idratante buono ha un buon profumo questi si usano abbastanza da veloce proviamo anche la texture Quindi, ho il Free Energy Boosting, gel, idrat nutriente, idratante. Uh, uh, è un gel, ma è corposo, è davvero nutriente. Si deve lavorare un po'. È un gel, ma... È un gel... Mm, ma c'ha dell'arancia dentro? Io, mi sembra arancia... Non lo dice, qui andrò a scoprirlo, ma o sono pazza o mi sembra arancia. Si, sì, dopo però è idrata bene. però è un po' corposo: attenzione, soprattutto sulla pelle mista e grassa. Poi, allora ho visto Chex Unbalanced, che è ok. Ah, questo era Ginzing, forse ha più che arancia. jeans Andiamo avanti, questo è mousse detergente per il viso e mo sono curiosa, no, cioè io ho già visto la texture, non so se riesco a farla vedere a voi, cioè è davvero una tipo una mousse detergente va lavorata molto, magari va pulita mi ricorda le chewing gum le, avete presente le chewing gum che c'erano una volta? le brooklyn, quelle in, ste, in stecca in stesso, identico profumo, identico, identico, identico ma veniamo con l'ultimo prodotto perché inizio a un po', me lo prendiamo da un'altra parte, questo. Ah, sempre di ginseng, ok. Refreshing eye cream to brightening and the puff. Quindi per illuminare, ok, questo è per gli occhi. è fatta rosina. Mettiamo la mettiamola più laterale perché no, a contatto con la pelle diventa trasparente. No, allora proprio era un profumo diverso, perché questo non sa di arancia come l'altro prodotto. Beh, io sono curiosa di provarli anche perché queste, queste mini size, che poi sono i set tipo da viaggio, mi piacciono perché posso provare vari prodotti. Ad esempio, ad esempio questo l'hai detto, Oil Free Energy Gel, è ottimo per la pelle mista, e invece lo sento davvero, davvero pesa, pesante, quindi